Ciao a tutti! Oggi prepareremo le uova strapazzate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, burro, uova, latte, sale e pepe nero. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro e lo facciamo sciogliere per 3 minuti. 100 ⁇ velocità 1 adesso aggiungiamo le uova il latte il sale il parmigiano e il pizzico di pepe e azioniamo il bimbi per 20 minuti, 90 gradi, velocità 2. Le uova strapazzate sono cotte, andiamo a impiattare. Uova strapazzate, grazie e alla prossima ricetta.